Ciao, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a parlare di rivolti delle triadi. In uno dei video precedenti abbiamo già parlato di triadi e se non l'hai ancora visto, vallo a riprendere perché sono concetti che ci serviranno qua per vedere bene i rivolti. Innanzitutto, cos'è una triade? La triade è una sovrapposizione di terze, abbiamo detto. E dove abbiamo la tonica, do maggiore, do è la tonica primo grado, sovrapposizione di terze, do re mi, il mi è il terzo grado maggiore. Uh, mi fa sol, il sol e la quinta, perché quinta? Perché do re mi fa sol. Ok? Tonica do, mi terza e sol quinta. Abbiamo visto che poi c'erano uh, quattro tipi di triadi, però uh, c'era quella questa, qua era quella maggiore, poi c'era la minore, la diminuita e la triade aumentata. Andremo in questo video a calcolare anche i vari rivolti, adesso diremo cosa sono, e andremo a cercarli su tutta la tastiera, su un, su un accordo. Eh, quindi passiamo al rivolto. Che cos'è il rivolto? Se noi abbiamo questo nostro do maggiore, do, mi, sol, ma al basso decidiamo di mettere non la tonica ma un'altra nota della triade, quindi o la terza, primo rivolto, o la quinta, secondo rivolto, Uh, andiamo a creare una sovrapposizione, cioè utilizziamo sempre queste tre note ma non più nell'ordine tonica terza quinta. Quindi se io vado a mettere il Mi al basso, avrò il Mi, poi salgo sulla nota che ho seguente all'interno della triade Mi fa Sol, Sol, e poi andrò a cadere sul Do, Sol, Si, Do. In questo caso utilizzo sempre Do, Mi, Sol, ma parto dal Mi, Mi, Sol, Do rimangono quindi è sempre una triade maggiore quindi dovessi siglarlo sarebbe sempre un c però me potrei mettere slash e cioè al basso vado a mettere la nota mi che è la terza maggiore questa è una cosa che devi pensartela tu quindi an eh, se anziché mettere il mi vado a mettere la quinta quindi il sol io andrò a trovare sol do e mi sempre queste tre note ma parto dalla quinta quindi avrò to eh, quinta tonica e terza maggiore Uh, come metto in pratica questa cosa sul basso vado a cercarmi tutte le possibili soluzioni sulla tastiera quindi sarà come al solito quando andiamo a fare mh, questi esercizi un esercizio sia tecnico che armonico che anche di diteggiatura di cercare nuove soluzioni imparare note sulla tastiera quindi andiamo a imparare una cosa mentre in realtà ne impariamo 4-5 insieme quindi è una cosa assolutamente positiva uh, Partiamo con il primo rivolto, ved ved vedremo i quattro accordi, quindi maggiore, minore, diminuito e aumentato, vedendolo poi nelle, nelle tutte possibili soluzioni di, eh, di rivolti. Quindi, prendiamo Do maggiore, se non è ben chiaro la cosa, scriviti, bello grosso, Do, Mi, Sol. Queste tre note noi dobbiamo utilizzare. Eh, partiamo quindi dal Mi, primo rivolto, Mi, Sol, Do. Questa è la prima soluzione che abbiamo visto prima. Poi vedo un Mi qua. Mi, Sol, Do. Mi, Fa, Sol e poi il Do sotto. Cerca di visualizzarlo. Eh, qua abbiamo un altro Mi, Mi, Sol, Do. Oppure parto con l'Uno. Mi, Sol, Do. Ho anche il Mi qua. Mi, Sol, Do. Oppure Mi, Sol, o anche questo Mi qua, potrei fare anche questa soluzione: Mi Sol col 12 e poi allargare, andare al 17 a prendere il Do acuto. <coughs> anche se sarebbe più comodo farlo 1-4 Mi Sol Do. Questo qua, lo stesso all'ottava all sopra. Anche qua avrei potuto prenderlo con la corda vuoto Mi Sol Do sarebbe anche stato comodo. Ok, sono tante possibilità. Eh, cerca di vederle proprio singolarmente. E andartele a ricavare perché è il, è il modo migliore poi per riuscire a visualizzarle. Eh, secondo il rivolto, quindi il rivolto con la quinta al basso, abbiamo, avremo le note, quindi Sol, poi il Do e il Mi. Sol, Do, Mi l'abbiamo già sentita. Poi, ehm, ad esempio, Sol, Do, Mi con un allargamento. Qua allarghiamo, andiamo a prendere il Mi qua sopra. Sol, Do, Mi, stessa cosa ma un'ottava sopra. Sol, Do, vicine e mi allargo un pochettino. Sol abbiamo anche qua, Soldo Mi, questa comoda, tasto 10, 10, 9, oppure soldo Mi, con l'allargamento anche qua, che qua però è un po' più facile, perché la tastiera, man mano che andiamo giù, si stringe eh, soldo Do, Mi, poi, e poi abbiamo l'ottava superiore, che poi diventa uguale a questa. <coughs> Quindi abbiamo fatto le... I, i due rivolti della dell triade dell'accordo di Do maggiore. Adesso vediamo Do minore. Do, Mi bemolle, Sol. Scriviti grosso. C e bemolle, G. Tonica terza, minore e quinta. Partiamo dalla terza minore. Eh, quindi è il Mi bemolle. Non posso più partire dall'accordo a vuoto. Eh, vediamo. Potremmo fare ad esempio Mi bemolle, Sol, Do. Vedo comodo bemolle, sol, do oppure mi bemolle, sol, a vuoto, do questo è molto largo però si può prendere grazie alla corda vuoto oppure mi bemolle, sol, do mi bemolle, sol, do questo è molto scomodo preferisco prendere mi bemolle, sol, col mignolo e do oppure mi bemolle, sol, do mi bemolle, sol, do quelle tre note dobbiamo andare a, a pescare, triade diminuita. Do, Mi bemolle, Sol bemolle. Quindi la prima, eh, primo rivolto. Eh, quindi andiamo a prendere Mi bemolle al basso, quindi abbiamo Mi bemolle, Sol bemolle, Do, prima soluzione. Mi bemolle, Sol bemolle, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, Do. Attenzione qua. Mi bemolle, il sol bemolle lo prendo col 3 perché poi col 4 vado a prendere il Do. Mi bemolle, sol bemolle, Do. Mi bemolle, sol bemolle, Do. Ok, io adesso non le faccio tutte, però mettiti lì e cercale. Uh, vediamo ancora brevemente l'ultima aumentata. Do, mi, sol diesis. Ah, scusa, adesso sono partito da mi bemolle, però stessa cosa a partire a, dal sol bemolle. Quindi avrei avuto sol bemolle rivolto con la quinta bemolle al basso do mi bemolle sol bemolle do mi bemolle ok poi tranquillamente in autonomia andartela a cercare io adesso ti spiego il modo poi sarai tu che devi andarla a sviluppare e soprattutto il grande lavoro sarà poi quello di prenderlo e ampliare tutto eh, in tutte le tonalità, quindi dopo Do, il ceppo di Do dei quattro Do, vai a prendere Sol, Sol maggiore, Sol minore, Sol diminuito, Sol aumentato, eccetera, eccetera. Vedrai che il lavoro è mastodontico e non ti fa poi memorizzare eh, le posizioni, ma dovrai andartene a cercare tutte le volte e questa cosa qua servirà a farti migliorare, a conoscere meglio la tastiera. Uh, vediamo ancora brevemente Do uh, Mi Sol Diesis, che è la triade aumentata, partiamo dal Sol Diesis, Sol Diesis Do Mi, oppure uh, Sol Diesis Do Mi, posso anche allargarlo qua, oppure Sol Diesis Do Mi. Come vedi in queste triadi devo sempre o quasi sempre allargare un pochettino, invece se parto dal Mi, Mi Sol Diesis Do, Mi Sol Diesis Do. Sol diesis Do, questa è comoda, oppure Mi Sol diesis Do, eccetera, eccetera. Bene, penso che di averti indicato un buon lavoro da fare, ti auguro un buon lavoro, un buon divertimento con i rivolti delle triade. Ciao, a presto, ci vediamo nel prossimo video.